Ben <ride> sul nostro canale. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. E? Io sono la mamma. Io sono la mia. <ride> si era dimenticata chi ero. E? Anastasia, purtroppo oggi non c'è perché non ho voglia di fare il video. È monella. Oh, oh Cosa succede? Trovo la dei guantoni. Oh, oh, oh, ho visto la bambina. Anastasia ma ci sei anche tu? Vieni, vieni che ti vogliono salutare le tue amiche salutiamo i nostri amici Vanessa? Sì Chi salutiamo? Um. Suada Ciao Suada Agata, Agata. Ciao Ciao, Ciao Nicolò e... Shan come sei? Sì. Monella? Ci cioè, avevi fatto uno scherzo, perché non volevi no. giocare con. Perché non volevi giocare con no, noi? Perché, perché no? No. Cos'hai in mano, Anastasia? Dei guantoni. No. Ragazzi, avete visto questo? Guardate il mio che sono blu come questo. Wow! Non me ne ero mica corta. Pure, Pure le tue. Oh, certo. anche le mie. Ma certo. non è vero? Ragazzi, profuma. Di che cosa? Mamma mia, Di Cina Cina no, Quasi, quasi ce lo mangiamo a Di cena Di ghiacciolo Allora ma che cosa facciamo oggi? Ci siamo persi in chiacchiere Facciamo una sfida Una sfida dove Anastasia Ci prende, prende a pugni Esatto Mi hai spaccato Non so se è il timpano o la mandibola Cosa c'è da ridere? Mi stai facendo male questa sera mentre dormi ti picchio io. Guardate qui quanti baby shark che ci sono! Ma che carini! E poi guardate qua, queste due mostriciattole Allora chi è che spiega il gioco? Io. Vai. Allora eh, dobbiamo lanciare il dado Sì. Come no? in casina. E poi prendiamo il 4. Che il 4 è qui. Questo è il bianco. Quindi dobbiamo togliere il pesciolino. Sì. Prendiamo il il bianco e guardiamo La letterina che c'è C'è okay, sì. un bigliettino nascosto Dentro con una penitenza E dobbiamo farla questa? Anastasia ci sono, <coughs> ci sono veramente tanti colori C'è il verde, il rosa, il giallo, l'arancione, il blu E il bianco Allora Anastasia ascoltami bene Invece di gonfiare il palloncino Tu devi sapere cosa devi fare Che ti vengono tutte queste gonfie Anastasia <ride> ti è volata la parrucca allora Anastasia noi dobbiamo scegliere una penitenza anzi il dado ci dirà quale penitenza dobbiamo fare Anastasia è fuori dal gioco se riusciamo a fare la penitenza bene se sbagliamo ci devi dare un pugno piano eh! hai capito? ok pronti allora Danessa. pronti Mamma? Aspetta, vai! Carta Aspetta, Forbice Sasso! Hai vinto tu? Potremmo. Quindi sarai tu ad iniziare! capito come le picchio loro? Con Eh, l'abbiamo capito! Iniziamo! Pronta? Sei pronta a lanciare il Super Dado? Sì! bigliettino c'entra mira guardate, la telecamera guardate, io oggi faccio un bagnetto no. quando hanno finito no. il video mi faccio un bagnetto con questi va bene mia, è, è lunghissimo è lunghissimo riesci a leggere la mia scrittura cammina con solo un piede e un libro in testa Sì pronti Via! Riesci anche a partire, Vanessa? Come è possibile? Ma devi... Ah, ah, giusto, come fai a camminare con un piede solo? <ride> devi saltare! Striscia, amore, striscia! Uno? È impossibile! Madonna, è già partita l'attacco! Anastasia, è partita l'attacco! k per Vanessa! Stop! No, non si può! Cinque! Cinque! 5 vai. vai. prendiamo il numero 5 il, il papa shark mm. guarda un po' vediamo un po' sicuramente ci saranno Lo le fessioni daste... no non credo guardate che bello Siamo! Sì, amore sì. Si allora due, due. no allora è? io non sono capace a disegnare disegna un cane per 10 seco secondi. in 10 secondi 1 2 3 Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E un canconiglio! Vabbè, però non ti sono... Ma, Ma è giusto, ferma. È giusto, è giusto. So, è solo, sono giusto. Solo qui Ma... un taglietto. <ride> Secondo me è un incrocio tra un, un umano, un coniglio e un cane Beh, non è proprio un cane okay. Fatemela passare per buona Vuoi lanciarlo anche tu il dado? Sì Guarda che se però sbagli Vanessa ti dà un pugno eh. No, Sei d'accordo? Sì, ok, bello. allora lancia il dado, dai Perché c'è l'aria quando, quando, quando fa così yeah. oh, Ma dove l'hai lanciato questo dado? Numero... Uh, 5 Devi rilanciarlo perché c'è già uscito il numero 5 Ok Mamma Numero 1 Vai amore Nonno Shark Prendilo Nonno Nonnino Vediamo Non riesco a qua Cos'è? Leggo io amore non ti preoccupare Cosa c'è chi? Cosa c'è chi? Allora, Anastasia, oh. non sbattere gli occhi per 10 secondi. Ok. Sei pronta? Sì. Mi sa che qui Anastasia perderà. Ma io non ne sarei così sicura. Sì. Lo so che la voglia di darle un bel pugno è tanta. Però, hai capito cosa devi fare? Non devi fare così per 10 secondi. Devi tenere gli occhi aperti. Guarda qui. Via. Uno, due, tre... Hai fatto un tale! Sei pronta? No. Sei agitata? No. Sei preoccupata? No. E che cosa sei? Boh. <ride> non sai chi sei e che cosa vuoi? Vai, amore. Uh. Allora c'è scritto Re. Eh, re. Re. De. Re. Ma fino a San Teodoro. Recita uno. Sciogli lingua col palazzo? C'è un povero cane pazzo. Date un pezzo di pane a quel povero pazzo cane. Non ditela nessuno, ma quando Vanessa era piccolina e recitava questo scioglilingua Diceva le parolacce. Cosa? Si è stata veramente brava a recitare Però la poesia. Posso dire anche la maggioretta, per, per favore? Sì, Dilla. Sai cosa c'è dentro al mango? No. Lo sai? No. Mango io. Tocca a me! Allora ragazzi, adesso vediamo cosa prende mia madre. E vediamo un po'. Sì, qualcosa di brutto. Una barzelletta. Non lo so. Vediamo. Oh, sei pronta? Prontissima. Via. Anastasia è una barona, Vuole sempre picchiare. Ura! sconvolte così <ride> ecco così e sì allora c'è Kitto bere con gli occhi chiusi okay, allora vai, a vai a prendere un bicchiere d'acqua ma gli occhi tienili aperti adesso sì sono sicura di sì ok allora Vanessa ti benda Adesso tu prenderai il bicchiere E berrai con gli occhi bendati Senza far cadere Intanto io gioco Bravissima Bravissima Ho finito Amici le sfide sono finite pure io insieme alle sfide E speriamo che il nostro video vi sia piaciuto Bentornati nel nostro canale Ci vediamo un altro giorno con un'altra sfida